No? All'elementari, per andare alle medie, sì, come da noi. Spiegami, spiegami bene come funziona, perché io vabbè che come i miei ragazzi sono grandi, eh, la scuola. La scuola. Qui è divisa in. Eh, partiamo dalle guarderie che sono gli asili infantili. Sì. Dai. guarda che quella pagamento si sì, sì, sono privati eh, come stavano dicendo i prezzi più o meno ma dipende da quale vai perché tanto... dipende da tante cose se gli dai tu il mangiare da mangiare ah, se ecco, quante ore li ti tieni dentro però fai conto che togli 4-5 ore giornaliere ah. col mangiare sì. con la dieta che ti porti tu e tutto ma ah, sono molto precisi da questo sì. punto di vista. Fai conto che sui 200, 200 300 euro al mese si, sì. pagare? Sì, perché mi diceva Però in Italia era 450: stanno facendo eh. un diario dove loro segnano fin a che ora ha fatto la cacca, a che ora ha fatto la pipì, ah, ah, quanto provo. ha mangiato, quanto ha avanzato quando ha dormito, ah, quanto pronto. ha dormito, ah, la, scheda tecnica, la scheda tecnica la del <ride> E questo sì. stiamo parlando di de... tutte, in generale funzionano tutte così. Ah, pure quelle superiori? Poi, no. no. No, ecco no, questa è La guarderia. Ah, la guarderia. La guarderia. E invece. Dopo ci sono gli asili. L'asilo normale sì. la che parte dai tre anni, sì. fino ai sei, come in Italia, quello uguale. Quello non hanno. Dipende anche lì dalla scuola e da che politica la scuola. Lì, per esempio Perez Valero, sì. adesso l'asilo devi dare uh, un tot di soldi, mi sembra che è sui 100 no. No, no, no, no, Adesso me l'hanno detto, me l'ha detto Mirko, sono su, sui 200 qualcosa all'anno però. All'anno? All'anno. All Fantastico. Perché con quei soldi loro comprano il materiale costume del carnevale Tutti carini. no no tutte... mi piace moltissimo l'iniziativa eh, che tengono così. proprio dentro i colori cioè, fanno un casino di cose vale, fantastico. Poi, poi vabbè eh. sempre a parte è la mensa la mensa è sempre a parte perché non ci sono i pomeriggi qua ah, non ecco. in Italia non esiste un pomeriggio però hai la possibilità di lasciare il bambino a scuola vale. loro hanno la mensa interna tantissima Dipende sempre dalla situazione sociale che hai, dal reddito, normale. però se sei una persona normale come noi sono 1,50 euro a Vabbè, pasto. Ma fai conto, per le, le famiglie che si stanno trasferendo sì. qui che ci sono bambini piccoli, ecco c'è tutto un percorso da fare. Per esempio io c ho Jo Gaia, ha due anni, e lei è, la materia è a pagamento, il sì. prossimo anno o tre sì. anni va asilo. Va asilo. e dipende dall'asilo dove la mandi certo. che, che organizzazione hanno studiato per quell'anno, perché poi ogni anno cambia. Certo. esempio lei come bambina ha già due anni e potrebbe andare già all'asilo, però dobbiamo, prena, aspettare, dobbiamo aspettare un anno ancora sì, da questo punto di vista. Mi raccomando, eh. Eh, vedete di prenderla procedente, sono sì, sì, vale. svegli così, sì. Benissimo. No, Sa non non io Samantha oggi stiamo parlando di scuola, stiamo facendo una passeggiata lavorativa a Santa Cruz.